Nella seconda metà del Quattrocento in Italia, nel pieno del Rinascimento, succederà qualcosa che inevitabilmente sarà determinante sia nei giorni nostri. Nell'epoca che segnerà le più importanti scoperte scientifiche, dove la ragione prenderà il sopravvento sulla credenza popolare, ci saranno eventi così importanti da sconvolgere per sempre il pensiero umano. Tra tanti uomini e donne che hanno determinato questo nuovo cambiamento, più di ogni altro vi è stato colui che, sapendo utilizzare il ragionamento e l'emozione, ha creato e ideato nuove strade, mai esplorate sino a quel momento. Strade verso la consapevolezza dell'essere. Quell'uomo fu Leonardo da Vinci. Dopo 500 anni si parla ancora del suo mistero, dei suoi enigmi, dei suoi codici criptati delle opere che celano messaggi ancora segreti e che in tutto il mondo sono studiate per essere resi finalmente liberi e conosciuti. Ma Leonardo da Vinci chi era davvero? È vero che utilizzava nel suo ragionamento i principi della spirale aurea? E Leonardo conosceva i segreti dell'esoterismo? Per certo sappiamo che è stato botanico, agronomo, ingegnere, architetto, pittore e scultore progettista, scienziato e musicista. Eppure Leonardo non aveva fatto gli studi canonici e non conosceva il latino, lingua fondamentale per poter accedere al mondo accademico di allora. Come mai allora ha creato i progetti della sua città ideale chiamata Sforzena? Forse Leonardo aveva conoscenze che allora erano riservate solo agli eletti e cosa sono le due lettere celate dentro gli occhi della Gioconda? Questo viaggio ci porta tra le sue opere e i suoi scritti, ci fa capire i rapporti con il Verrocchio, con Lorenzo de' Medici, con Francesco Sforza e Michelangelo. Ma troppi sono ancora i misteri che circondano la sua storia. Per esempio, il Vasari, biografo dell'epoca leonardesca, ha davvero scritto tutta la verità su Leonardo? Cosa invece ha nascosto dei suoi scritti? E Gian Giacomo Caprotti, detto il salai, il suo amico e allievo preferito, è stato lui a sottrarre per sempre le migliori opere di Leonardo e a conservarle in un luogo ancora oggi a tutti noi sconosciuto? Questo è un percorso suggestivo dentro la sua vita. È un cammino tra logica ed emozioni tra il ragionamento e la passione, un connubio perfetto che ha reso Leonardo da Vinci uno degli uomini più misteriosi della storia di tutti i tempi. Vi porterò dunque a conoscere Leonardo, non solo come genio del suo tempo, ma come uomo. Vi accompagnerò dentro la sua mente e le sue opere, perché credo che oramai sia giunto il tempo di conoscere la verità e il suo segreto, coperto dalla polvere, Verrà portato definitivamente alla luce.